Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni Allora, vado, cerco di rispondere alle tantissime, fortunatamente, yeah, richieste che stanno arrivando sotto ai miei video in privato di lezioni, di argomenti, di tutto eh, molte di queste, nell'ultima settimana, sono relative, grosso modo <coughs> al discorso scale, al discorso soprattutto di bassisti, amici bassisti che eh, sono sempre andati, diciamo, ad, ad orecchio, però vorrebbero eh, iniziare a capire quindi dalle basi, dalle fondamenta, eh, un, un po' di teoria e quindi come muoversi quali, eh, e quindi avere de, degli elementi teorici eh, consolidati per capire eh, cosa stiamo suonando, cosa stanno suonando, eh, come poter utilizzare determinati elementi eccetera mi è arrivata una richiesta in particolare ehm, non mi ricordo se era sulle scale in, in generale su come studiarle come capire eccetera o sulla scala maggiore in, in ogni caso devo assolutamente partire dalla scala maggiore perché eh, come vedete tutto scritto nel pdf, perché ovviamente in una lezione, nemmeno in due, nemmeno in tre, non si può affrontare un argomento così vasto come le scale, mi aiuto col pdf, quindi cercherò di far vedere eh, la parte pratica nei video e tutta la parte teorica eh, scritta nel pdf, altrimenti viene <ride> ore e ore di, di roba. Allora, devo partire, dicevo, dalla scala maggiore perché è la scala per eccellenza, la scala dalla quale viene creato, non lo so, ma il 90% della musica di tutti i generi eh, dalla classica al pop a, a tutto. Quindi bisogna conoscerla come eh, non lo so, come ABC, eh, bisogna conoscere la scala maggiore in tutte le sue forme, in tutte le sue eh, possibilità mh, dal punto di vista della melodia, dell'armonia, di tutto, quindi eh, sul pdf allegato trovate eh, veramente partendo dalle basi <coughs> come si costruisce una scala maggiore, eh, perché è chiamata scala maggiore, eh, qual è il metodo per costruirla in tutte le tonalità e molto altro. Eh, perché ho detto che è fondamentale? Perché, se pensate, ehm, vediamo la prima melodia che mi viene in mente, un brano We Are the World, che conoscano penso tutti. Vediamo come fa la melodia, più o meno, se vado a memoria. Più o meno fare così. Perché ho fatto un esempio, veramente il primo che mi è venuto in mente, lo posso giurare, eh... Ma se andiamo a analizzare questa melodia, come potrei farmene un miliardo di esempi, parto con Bach, eh, visto che questo brano è uno dei più st strasonati anche da bassisti. <SILENCIO> eccetera eccetera ehm, prendiamo questi due esempi ok i primi che mi sono venuti in mente tra l'altro questo brano, questa parte di, di suite di bach andate ad ascoltare tutta che si conosce solo quella: questa piccola parentesi ehm, molti conoscono solo questa parte che è il, non è altro che il preludio eh, della suite numero 1 eh, sol maggiore Apro e chiudo parentesi ascoltate tutti perché sono una cosa veramente cioè, spaventosa bellissima comunque barca a parte ho fatto l'esempio di we are the world non mi ricordo se la tonalità è questa ho fatto un do maggiore eh, se andiamo a analizzare le note di questa melodia ehm... Si, si capisce subito, che, almeno chi ha una certa eh, esperienza di, di orecchio, sente subito che è una melodia maggiore. E, infatti in questo caso, che l'ho fatta in Do, tutte le note che ho suonato sarebbero i tasti bianchi del pianoforte, quindi note senza alterazioni. E infatti è costruita questa melodia sulla scala maggiore di Do. O, meglio, io l'ho fatta in Do. Probabilmente. Probabilmente è Mi bemolle. Quindi ha tutte le note eh, della scala di Mi bemolle. Vado a, a memoria. L'altro esempio che ho fatto, la suite numero 1 di Bach, Preludio. questo sono sicuro in Sol maggiore perché è sweet numero 1 in uh, G major e tutte le note anche qui di questa melodia fantastica sono prese dal, dalla scala maggiore di Sol quindi Sol, Si, Do, Re, Mi, Fa, Diel, Sol Sol, Re, Si, La, Si, do, Re, Re eccetera eccetera quindi eh, lascio, come detto prima, tutta la spiegazione teorica eh, della scala Si parte ovviamente dalla scala maggiore e poi eh, non ci si ferma certo eh, qui eh, Ci sono tantissime scale ma eh, voglio partire proprio dalle basi Quindi lascio un attimo da parte la teoria e vi mostro qual è il mio, qual è stato il mio modo di studiare le scale sullo strumento. Allora, eh, fondamentale, qui devo mettere... Mh, fondamentale lo devo amplificare, lo devo sottolineare perché è veramente fondamentale, è studiare sin da subito, quindi per chi comincia un'occasione non potete eh, lasciarvi sfuggire. Dovete iniziare da subito a studiare le scale in varie diteggiature: state attenti a cose trovate, eh, quindi mh, guide, libri, didattici, eh, non perché mi voglia permettere di criticare lavori altrui, ma state attenti a quando vi propongono lo studio delle scale in una posizione, ovvero in una diseggiatura, in una parte della tastiera. Questo vi rovinerà e poi dovrete, eh, man mano che andrete avanti con gli studi, tornare all'inizio e ristudiare tutte le scale da capo. Perché se, vi muovete, se poi vi muovete dalla vostra diseggiatura che avete studiato, non ci capirete più nulla. Quindi si piglia una scala, una tonalità alla volta oggi voglio essere clemente e vado in Do maggiore sappiamo tutti che la scala di Do maggiore è composta da tutti i tasti bianchi del pianoforte quindi nel basso eh, partendo ad esempio dall'ottavo tasto abbiamo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si e Do Ok? scala di Do maggiore questa scala, come tutte le scale e tutti gli arpeggi non mi stancherò mai di dirlo, tutto quello che facciamo su questo strumento, eh, diciamo, a differenza del pianoforte, che eh, il pianoforte all'interno di un'ottava, quindi da Do a Do, in una certa porzione di, eh, di altezza delle note, diciamo, prendiamo la parte centrale del pianoforte, se io voglio suonare Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si e Do, ho solo una possibilità, quindi quella è tutti i tasti bianchi in quella porzione di, di tastiera, invece sulla tastiera del nostro strumento le stesse note, quindi i tasti bianchi del pianoforte riportati sul nostro strumento, ovvero queste note, do, re, mi, fa, sol, la, si e do, scusate c'è una tempesta in un corso qui, io posso suonarle e in questa posizione, quindi partendo dal dito medio, medio, anulare e eh, mignolo, scusate, indice, medio, mignolo, indice, anulare, mignolo. Quindi, l'indice primo dito, medio il secondo dito, anulare il terzo dito, e mignolo il quarto dito. Secondo, quarto, primo, secondo, quarto, primo, terzo, quarto mi sposto, vado sul terzo tasto nella corda di La e eh, utilizzando la stessa diteggiatura quindi le stesse dita, in poche parole secondo, quarto, primo secondo, quarto, primo terzo, quarto Ho fatto la stessa scala identica in due porzioni di tastiere diverse ma questo è limitativo perché io la posso fare anche così, Sempre do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ho suonato, quindi rispetto a un pianoforte noi abbiamo oppure così, oppure così, e oppure così. Eh, abbiamo infinite possibilità e quindi eh, bisogna sin da subito eh, il mio consiglio è quello di studiare ogni scala in ogni tonalità con almeno tre diteggiature quindi io ho fatto come la prima partendo dal dito eh, medio quindi chiamiamo la diteggiatura del secondo dito perché partiamo da dal secondo dito, ovvero dal medio, che è quella che abbiamo visto prima, secondo, quarto, primo, secondo, quarto, primo, terzo, quarto. Le, la posizione, la diteggiatura del primo dito, parto con l'indice, faccio primo, secondo, quarto, quindi do, re, mi, fa, sol, la, quindi ancora primo, secondo, quarto, Primo, secondo, Si, Do, quindi indice medio, oppure qui, stessa disteggiatura nell'altra porzione di tastiera, oppure partendo dal mignolo, dal quarto dito, quindi quarto, Do, primo, Re, terzo Mi, quarto Fa, cambio corda primo Sol terzo La e qui posso fare primo Si e secondo Do Do e, Mi Fa Sol no, Si Do ehm... Una volta che ho preso padronanza di queste tre diteggiature, quindi inizio a, eh, da Do maggiore. Poi possiamo andare per, eh, eh, col, col circolo delle quinte, però anche qui non mi soffermo se non vado troppo lungo. Quindi in sostanza si può fare Do. Una volta che avete studiato eh, tot tempo a scala di Do maggiore, si passa a quella di sol, quindi con un diesis, un chiaro e faccio la stessa cosa, le tre diteggiature e mi studio tot tempo quella di sol, poi posso passare a quella di re che ha due diesis, oppure per eh, bemolli, diciamo, quindi do, poi fa che ha un bemolle, poi si bemolle che ha due bemolle, eccetera eccetera, vi scrivo tutto. Eh, una volta che avete familiarizzato con le tre diteggiature, il mio consiglio più eh, spassionato, più importante che vi do è quello di mettere una base qualsiasi, un, un click, una batteria, un tappeto, un pad, qualsiasi cosa, un pianoforte, una italla, un mandolino e suonare eh, anche senza creare melodie, senza fare particolari suonare semplicemente eh, partendo lentamente poi avanzando di velocità come vi pare ma ah, le note della scala della tonalità che avete scelto mixando quindi mischiando le tre diteggiature quindi ad esempio sono solo le note della scala di do però guardate quante possibilità ho sfruttando e mischiando queste dite, tre diteggiature, in, in, in quante possibilità posso fare la scala, variando anche l'ordine delle note. <s> Eccetera. avete visto ho eh, suonato su tutta la tastiera ma non perché io sono bravo eh, e gli altri no assolutamente perché ho fatto tanta pratica e ho studiato appunto mixando le varie diteggiature pensando agli intervalli eccetera ho studiato tanto tanto tanto e eh, se mi chiedete sì ok in do maggiore ma suoni in la bemolle eccetera eccetera Ma, ripeto non è che ho delle doti particolari è che facendo tanta pratica come vi dicevo prima diventa parte eh, cioè diventa un automatismo e me la fai in in ma in la scala di si maggiore, ma suoni su tutta la tastiera, quindi per oggi voglio fermarmi qui, anche se forse ho detto poche cose, ma in un lasso di tempo lungo come sempre però vi consiglio ancora una volta di seguendo magari il pdf allegato, link qui sotto di studiare in questo modo quindi di, di, di, se vi fidate <ride> utilizzate questo approccio per lo studio delle scale, in questo caso ho parlato solo di scala maggiore uh, quindi non datevi de... non, non met... non ponetevi dei limiti, non studiate le scale su una posizione sola, non studiate sempre solo in una tonalità o in due tonalità, ma dovete sapere tutte le tonalità, anche quelle più, meno usate, eh, bisogna sapere tutto, quindi, questione di volontà, di pratica, tante ore di pratica, ed iniziare subito con il eh, metodo giusto quindi quello che secondo me è il metodo giusto ovvero studiare le scale su, su tutta la tastiera visto che abbiamo uno strumento che eh, fisicamente è fatto in questo modo eh, che ha una certa eh, un certo range di, eh, di altezza di suoni bisogna sfruttarlo tutto altrimenti potevano fare una corda sola si faceva tutto su, su quella corda lì, visto che ne abbiamo 4, nel mio caso 6, 8, quello che è, bisogna, eh, sfruttarlo tutto, altrimenti quando poi andiamo a creare musica, a creare un assolo, a creare un film, un groove, eccetera, non avremo mai quella libertà che invece possiamo avere studiando in questo modo. Spero di essermi spiegato bene, sono andato lungo, eh, Continuate con le richieste e ovviamente ci saranno dei seguiti a questa lezione. Eh, se mettete mi piace o ancora meglio mi lasciate un commento, eh, oltre che farmi piacere, mi date nuovi input per nuove lezioni. Quindi tutto quello che avete dubbi, volete chiarimenti, eccetera, basta scriverlo sotto al video. Per oggi è tutto ragazzi, ci vediamo al prossimo video.